Molta attenzione andrà apposta sull'intervento di Filippo Trocca, quindi Universal Analytics. Sicuramente sarà un aspetto che in un certo senso rivoluzionerà un po' le cose, rivoluzionerà il modo di misurare dati, rivoluzionerà il modo di fare marketing sui propri siti sfruttando la Web Analytics. Un altro aspetto che è un mio pallino, è sicuramente un web semantico a 360 gradi, quindi ci si dovrà concentrare più sulla creazione di servizi basati appunto su. Eh su quel web semantico del 2001 di Tim Berners-Lee e quindi cercare di trovare soluzioni interessanti che ci permettano di creare servizi utili all'utente indipendentemente dal motore di ricerca, anzi magari bypassandolo e costruendo dei servizi alternativi al motore di ricerca per specifiche nicchie.